una buonasera una buonasera a tutti gli amici a tutti gli amici del ciclismo femminile una buonasera una buonasera a tutti del ciclismo femminile e, e, e a tutti gli appassionati di ciclismo che seguono la nostra pagina e le nostre i nostri siti i nostri profili che abbiamo sempre con la nostra con la eh, con, con la nostra il nostro sito di cicliste.eu come ben sapete scusate ma eccoci come tutti ben sapete il nostro impegno, diciamo, la nostra passione per il ciclismo femminile ci ha, eh, ci ha portato a gestire in maniera parallela il grande ciclismo femminile e, e quando si parla di grande ciclismo femminile si parla del, come nel maschile, si parla del De, de, delle gare in Italia non mi viene ancora la parola professionistiche per, per, per i motivi che tutti sappiamo però a livello mondiale ormai le cicliste sono professioniste eh, gareggiano nei team professionistici per fortuna, per fortuna molte anche delle nostre, delle nostre interpreti come vedremo delle nostre migliori interpreti come vedremo eh, intanto sto aprendo anche il, il nostro come vedremo insomma eh, sono, sono, dovuto, sono, sta, sono costrette a, a migrare in, nei team professionistici eh, stranieri perché in Italia ancora in Italia ancora non è, la legge non è, non è passata. Non è, la legge non è, non è passata, passata ancora. Non è. È che quindi un insieme di cose che per adesso eh, le ragazze preferiscono giustamente eh, andare all'estero. Quindi io come ho detto sin dall'inizio della trasmissione intanto saluto l'amico Bellini che come ho detto sin dall'inizio della trasmissione intanto saluto l'amico Bellini che come ho detto sin dall'inizio della trasmissione allora. intanto saluto Nicola non Bellini, Bellini. No, e Nicola Bellini che ci dà la buonasera allora il, il, il nostro impegno nel ciclismo femminile è suddiviso tra il nostro team etico cicliste.eu, e di questo ne parleremo nella seconda parte e il, il giornale, il blog eh, che, parla, che, che parla di ciclismo, che promuove il ciclismo femminile attraverso le imprese e la partecipazione delle ragazze direttamente delle ragazze quindi il, eh, il nostro, la nostra linea editoriale si basa più sul, nel seguire le, la crescita delle cicliste quindi anche se io eh, sono da pochi anni al seguito del ciclismo femminile eh, e qui colgo l'occasione per salutare Tutte le persone, quei, quei blog, che, siti internet che da, da sempre seguono il ciclismo femminile e, e che troviamo spesso eh, alle gare. E quindi noi seguiamo il ciclismo, le ragazze, sin dalle categorie esordienti e cerchiamo di farle conoscere con le interviste in diretta streaming, con gli articoli, con le loro performance eh, atletiche, che diciamo sono le, le, le meno importanti, no eh, soprattutto nel ciclismo giovanile, però... C'è cioè questa soddisfazione anche in maniera virtuale da lontano di vederle crescere, di vederle sviluppare sportivamente, ciclisticamente parlando e poi di vederle vincere i mondiali, eh, passare nella categoria elite, da junior e questa insomma è una, almeno per me, è una bella soddisfazione e per questo continuo, continuo a esercitarla con passione e disinteresse diciamo quindi io vorrei proprio iniziare questa diretta streaming di fine anno e per ringraziare tutte le cicliste italiane che e non solo perché eh, il ciclismo è bello tutto, quindi e io parlo di cicliste italiane perché ovviamente sono italiano, ma si tifa comunque, il bello è vedere una gara, una bella gara, una bella, eh, queste belle manifestazioni che si stanno migliorando nel tempo, e grazie anche all'UCI o UCI come lo leggo io in italiano. Eh, riusciamo a vedere le gare o in diretta tv o in diretta streaming e comunque l'obiettivo dell'unione ciclistica internazionale è quella di dare la massima visibilità a, a, questo, a questo bello sport perché eh, il ciclismo è bello, è iniziato ovviamente come tutti gli sport con i maschi però eh, a differenza di tanti sport ma non voglio fare questa eh, polemica il ciclismo è cresciuto diciamo dal momento che le ragazze si sono avvicinate e, e da tantissimi anni insomma no non ci dimentichiamo la bella vittoria mondiale eh, che ha fatto la nostra amica nemica cappellotto però eh, e quindi si parla si parla prima degli anni 2000 e comunque il ciclismo femminile è tanto che eh, che esiste e che ci dà grandi soddisfazioni. Cioè, la nostra vicina qui, per noi toscani, Fabiana Luperini, è, è insomma, ma... <coughs> la caninz. Ci sono talmente tante cicliste che hanno fatto grande questo sport e che grazie a loro eh, siamo arrivati a vedere le ragazze a, a, a, al punto che siamo. Cioè, quindi, e la cosa piacevole è che gli uomini hanno, hanno accolto molto bene nel ciclismo anche le ragazze. E questa è un'altra soddisfazione per chi ha creduto e chi ha sempre partecipato nel ciclismo. E', e, e proprio per questo che eh, quando si, si parla eh, di ciclismo femminile... E noi siamo, guarda caso, e sicuramente, sicuramente vi stupirete di quello che sto per dire, ma è un, è un caso. No, è, nonostante man, le grandi difficoltà che abbiamo in Italia nello sport, in tutto lo sport, a parte il calcio, e le ragazze italiane sono bravissime, sono forti e quindi sanno ritagliarsi, conquistarsi i loro spazi nonostante tutto, ecco, in questo nonostante tutto credo che ci sia tutto quello che tutti noi sappiamo, quindi eh, ringraziarle tutte sarebbe un'impresa impossibile, anche per chi ama le grandi le imprese impossibili, eh, però insomma cerchiamo di fare una scarrellata per... Eh, per menzionarle, no? per... non ne avranno bisogno, ormai sono, sono conosciute e, e, e ogni giorno che passa eh, lo saranno sempre di più. E questo grazie all'Unione Ciclistica Internazionale che ha deciso di puntare sullo sport femminile, anche sul ciclismo femminile, a tutti i livelli, in tutte le categorie. Non ha imposto, il, come è successo nel calcio, di fare la squadra femminile, però piano piano eh, i team professionisti ci hanno capito che facendo il ciclismo femminile per loro sarebbe stato un valore aggiunto. Quindi, un ciclismo femminile che ha preso una grande... Eh, una grande visibilità che si è conquistato nel tempo e con i sacrifici, e quando si parla di ciclismo lo sappiamo tutti che ci sono sempre tanti sacrifici da parte di tutti e adesso insomma, si affronta questo 2022 eh, con grande ottimismo, non solo perché una delle tante stelline italiane, che Elisa Balsamo, partirà eh, in questo 2022 con la maglia di campionessa del mondo, conquistata la grande, si può dire, nel 2021, quando correva per la Valca, una società che eh, va ringraziata per il lavoro che, sta, che ha fatto, che sta facendo e che farà, perché Elisa Balsamo è passata alla, alla Trecche in compagnia di un'altra grande eh, che è Elisa Longoborghini e anche lei alla Trecche, insomma però la Varca continua a fare la sua attività ha mantenuto eh, la fuoriclasse secondo me, forse può darci che mi sbagli però Chiara The Bomber come la chiamano io con Consonni una velocista eh, oltre che simpatica veramente forte e, e continua a fare questa, questa sua bella attività fra le difficoltà che ci sono in Italia altra società da, da menzionare la Bipinca di Walter Zini, che saluto cordialmente eh, che è riuscita a portare Silvia Zanardi alla conquista del campionato europeo del 23 quindi anche lei partirà eh, con la maglia di campionessa europea quindi nonostante tutto, cosa c'è in questo nonostante tutto? c'è che la nazionale su pista del femminile, io parlo al femminile, del nuovo CT Villa ha dovuto portare uomini e donne in Slovenia perché? Perché ancora il velodromo di Montichiari è sotto ristrutturazione. Non usiamo più la parola sotto sequestro che tanto ormai... Quindi non abbiamo in Italia uno velodromo coperto. E ci sono altri velodromi con le quattro frecce, parlando bene, che non si debbono finire io eh, la vedo in questa maniera cioè quindi le, i, noi siamo quest'anno nel, nel, nel mondiale se non erro siamo, siamo arrivati come ci siamo classificati come terza nazione e non abbiamo un velodromo coperto dove allenarci e quindi questa la dice tutta però partiamo con la campionessa del mondo Elite professionista non lo è perché appartiene a un corpo di stato e quindi ha questo doppio tesseramento, però vedremo negli anni a venire cosa succederà, ma a parte questo nelle Elite professioniste abbiamo la campionessa del mondo, nelle Under 23 abbiamo la campionessa d'Europa su strada c'è sempre, eh, nonostante i eh, suoi eh, 34 anni, se non erro, eh, non, no, sì, 34 anni, la Marta Martianelli, che quest'anno ha avuto una stagione un pochino più complicata, però è riuscita a dare le sue belle eh, zannate, diciamo, no? eh, ha 35 vittorie in gare del World Tour campionessa europea, campionessa del mondo, Marta Via Tenelli è un nome alla garanzia. È una, una donna che, che, ha, che ha la sua famiglia, un marito, una bella bimba e quindi e nonostante eh, faccia il ciclismo con professionalità fino all'anno scorso con l'Alecci la Pollini quest'anno è stata trasferita è stata acquisita dalla UAE quindi Marcia Bastianelli come tutte le altre è un grande orgoglio per tutti noi perché perché c'è c'è e, e quando e quando trova la gamba sono dolori per tutti quindi questo ciclismo italiano significa che le donne italiane al pari degli uomini purtroppo devo dire che ultimamente stanno tirando il carretto però noi, ci si lamenta, noi italiani ci si lamenta perché vorremmo sempre di più ma il ciclismo insomma, ci porta sempre tanti, tante soddisfazioni, tante medaglie anche qua, laddove non si vincono le medaglie eh, c'è da, da divertirsi. Quindi, non voglio entrare nel ciclismo maschile, rimaniamo qui a tributare le ragazze del ciclismo italiano. Quindi, diciamo che eh, la nostra, dalla, si parlava insomma, partendo, dall partendo dall'alto, prendiamo la classifica del World Tour, eh, e quindi la prima italiana è Elisa Longoboldini. È al quarto posto è riuscita a interrompere la, non, non dico il podio però il dominio olandese perché alle prime, alle prime tre posizioni ci sono tre olandesi volanti van vleute volering e voss quindi da queste manca la la vandenberghe però insomma Elisa è, è riuscita a piazzarsi in quarta posizione con le sue quattro vittorie, è arrivata terza alla Roubaix, e ha fatto seconda alle strade bianche e ha vinto il trofeo Binda, insomma quando si parla di lei è uno spettacolo sempre, o che vinca o che vederla correre. Quando si arriva agli ultimi 2 o tre chilometri magari ci sarebbe qualcosa da ridire, ma anche quello in simpatia, in completa simpatia, insomma, e questa è... Elisa è così. Un'altra Elisa al secondo posto nella classifica dell'italiana World Tour è la Balsamo, che si diceva campionessa del mondo, tre vittorie, eh, quind nel quindicesima nella graduatoria World Tour, 23 anni. È una ragazza che, che ci segue il ciclismo femminile, insomma, non è che ci sia da scoprire. È già stata campionessa del mondo junior, su strada, è, è, è fortissima anche in pista, ovviamente, essendo una passista veloce che si difende benissimo anche in salita, quindi ha da crescere, però è già una grande. Parlando di 23 anni, al terzo posto della classifica World Tour c'è Marta Cavalli e questa è una ragazza che uscita dal, dal team Valka, è passata alla FDG francese e è ogni, è, è sta riuscendo di anno in anno a migliorare, tanto che quest'anno anche al giro d'Italia è stata quella che nelle grandi salite ha dato del filo da torcere alle, alle fuoriclasse diciamo così è una ragazza che si è comportata bene all'europei a mondiali è, è arrivata quarta al campionato italiano ventesima al mondiale sesta all'europeo ha fatto parte del, del, del mix relay che ha vinto il campionato europeo è una ragazza che, che per fortuna c'è è una ragazza anche umile, come tutte, la contatto, risponde, disponibile, insomma, è un piacere vederla pedalare e, e vediamo quest'anno cosa cosa sarà in grado di poter conquistare. E poi arriva quella che è non, la mia pupilla, no perché gli ho visto vincere delle corse, gli ho visto fare dei numeri che e neanche il grande saga dei tempi migliori quindi quando si parla di lei si parla della, della bomber, del ciclismo almeno per me si parla di Chiara Consonni quest'anno tre vittorie è, è una ragazza che quando ha voglia e quando è concentrata può vincere qualsiasi corsa ha qualche difficoltà in salita però io credo che nonostante, è fortissima già così, quando si metterà in testa di fare la ciclista sul serio e grazie a suoi 22 anni, ha ancora qualche anno di tempo, questa ragazza è, è, ci darà delle grandi soddisfazioni perché ha dei numeri eccezionali, ha dei numeri eccezionali. E fortissima su strada fortissima in pista insomma la conosciamo tutti brillante simpatica famosa la sua quando vince il suo braccio a destra alzato e la lingua fuori a sinistra quindi ormai l'aspettiamo sempre all'arrivo per, per dericiarci con eh, con queste sue uscite e andando avanti, però stavo controllando... stavo controllando appunto qualche messaggio... andando avanti, sempre prendendo la classifica World Tour, troviamo... Sofia Bertizzolo... e qui si apre una, una bella parentesi perché Sofia è una ragazza completa è una ragazza completa che, eh, che va bene in salita è veloce, velocina va bene in salita va bene in pianura è quindi è una ragazza che ha tutte eh, lo scorso anno due anni fa è riuscita ha vinto la classifica dei giovani de del world tour quindi e sta uscendo fuori piano, piano piano però è sempre lì e ha vinto quest'anno anche una gara in finale è una ragazza che è seria ho avuto modo di conoscerla molto professionale vediamo cosa riuscirà a fare quest'anno e poi c'è una sfilza infinita di ragazze maria giulia con Elena Cecchini, eh, Barbara Guarischi, Soraya Paladin, eh, Erika Magnardi, queste due in salita sono sempre là, anche nelle, nelle grandi corse, nelle grandi classiche sono là. C'è la, la una nostra conoscenza, che, che di tutti gli italiani, insomma, eh, che, che, che apprezziamo e che speriamo continui a deliziarci con, con le sue pedalate che è Tatiana Guderzo una grandissima campionessa e non più nei, nella ventina come età ma sempre in prima linea da quando, da quando... e quest'anno ha fatto un'annata un'annata eccezionale e secondo me si meritava anche di andare al mondiale parlando di giovani una ragazza che, che abbiamo seguito sin dalle categorie allieva, Junior, e, e, e ora poi è eh, eh, eh amichevolmente detta la Gaspa, Eleonora Camilla Gasparrini, che è una ragazza seria, piemontese. Ecco, questa storia del Piemonte, bisognerebbe fare un'analisi dell'aria perché qui ci nascono e ci, e ci vivono tante tante campionesse eh, bisognerebbe farci qualche ritiro in più insomma eh, questa Gasparrini è veramente forte eh, giovane ha già fatto vedere dei numeri eh, e, e, e altri numeri arriveranno e eh, abbiamo già poi c'è Marina Milani dice che mia figlia è la numero 8 e, che, e quindi qui se abbiamo già parlato c'è la nostra Tiziana Perini che ci dà la buonasera e il buon anno ma aspetta Tiziana perché parleremo anche di te quindi eh, per quanto riguarda continuando in questa, in questa classifica, diciamo che eh, ci vorrebbe una settimana per parlarne perché poi c'è Silvia Zanardi, come la, che l'abbiamo già rammentato, la sua compagna Matilde Vitillo eh, e poi le ragazze che sono uscite in questa stagione hanno concretizzato le loro performance, Deborah Silvestri, Giorgia Bariani, Letizia Borghesi, Arianna Fidanza e Martina Fidanza. Perché questa ragazza ora è passata, più giovane di Arianna, è passata in una squadra straniera, quindi nonché nella squadra del, ba del papà Giovanni Fidanza abbia fatto male, ma credo che con la maturità degli anni eh, ne, ne sentiremo parlare non solo su pista ma anche su strada nonostante che abbia già fatto delle belle vittorie quindi Laura Tomasi, Silvia Persico, Alessia Bulleri, Greta Marturano, Martina Alzini ecco io ho sempre detto di questa ragazza che secondo me potrebbe essere la Cipollini, la Re Leone, la Re Leonessa, via, del ciclismo femminile. Lei è, è più orientata da quello che mi sembra, sulla pista io la vorrei vedere un po' più impegnata anche sulla strada. Comunque, salutiamo, e poi c'è una forza della natura che questa non si può fermare, perché la natura non si può fermare e neanche si può fermare... Vittoria Guazzini, insomma, l'ha già toscanaccia, però eh, ha già dimostrato di essere, da sempre di essere una ragazza con, una, con delle qualità per, per il ciclismo soprannaturali, quindi non diciamo niente, ma ci ha già regalato grandi soddisfazioni con mondiali, su pista, su strada, e quindi dopo di lei poi c'è sempre in questa classifica c'è Anna Trevisi, la grande Vittoria Bussi che ha vinto, ci ha portato il record dell'ora femminile, e una ragazza umile specialissima non solo nell'e cronometro, ma anche in tutto, quello, in tutto quello che fa, in tutte le lotte che, che fa Silvia Magri, Nadia Quagliotto, Barbara Marcotti, la sto aspettando al Varco perché ha delle doti che dovrà confermare. E poi tutto il resto, insomma, Katia Ragusa, eh, c'è poi Laria Sanguinetti, parlando di velociste, eh, Rachele Barbieri, c'è la nuova questa Gaia Realini che quest'anno ha fatto bene, sta facendo bene anche nel cross, cioè a Giovanni, eh, Lara Crestanello, insomma, troviamo un po' indietro, ma attenzione a questo anno, eh, Elena Pirrone, una ragazza che ha dei numeri eccezionali, l'ha già dimostrato nelle junior, e sta, ha avuto qualche contrattempo ma sta arrivando anche nelle vitte, un altro vertipino ciclisticamente parlando è Camilla eh, Alessio veria il ricordo della nonna insomma qui abbiamo diciamo fatto un po una scarrellata delle, delle ragazze su strada però eh, il medagliere eh, 2021 con le 43 medaglie, di cui 18 d'oro, 11 d'argento e 14 di bronzo, è, è, è grazie anche a chi fa il fuoristrada e a chi fa eh, le gare in bici anche al Paralimpico, che anche in questa è una categoria che ci ha sempre dato tante soddisfazioni. Nel fuoristrada... Le medagliate sono Sara Cortinovis, la immensa Gaia Tormena, Veronica Widman nel, nel Don Will, Eleonora Farina, Valentina Covi, Corbi, una giovanissima, la grande Mari Gatovo, Chiara Teocchi, Eva Lechner e, e poi ci sono anche altri giovani come, come Eleonora Sciabocco che... Eh, che non diciamo niente, perché è una ragazza che ha dimostrato già lo scorso anno di essere, nonostante era junior di primo anno, di essere lì a battersi con le più forti e di aver imposto la sua, la sua legge in diverse gare ed aver ben figurato nelle gare su internazionali, eh, Sara Fiorin, Valentina Basilico, un altro tipetto non male in pista ma ci ha portato tante medaglie qui bisogna salutare il, il, la società racconigi che sta facendo un grosso lavoro con le junior Rebecca Bacchettini Alessia Faccalini tutte ragazze che hanno, che hanno conquistato delle grandi medaglie nel Paralimpico Katia Ere, Anna Maria Vitelaru la solita Francesca Porcellato Roberta Amadeo e Simona Caripari, Caripari, è bene anche salutare, ricordare e ringraziare tutti i team di ciclismo italiani che permettono alle ragazze di arrivare tutti indistintamente, di, di fare attività che non, è, che non è semplice, i blog e i giornalisti che si occupano di ciclismo e soprattutto un grazie infinito a tutti gli sportivi che seguono il ciclismo con la, sua grande, con la loro grande infinita passione insomma, ecco. e stiamo guardando con, eh, con sospetto e con fiducia anche la nuova presidenza della Federazione Civistica Italiana e dei vari comitati che sono stati eletti recentemente e che si, si sono... Eh, proposti di, di fare grandi cose, di, grandi cose di, soprattutto di migliorare e, e su questo andrebbe fatta e si farà una trasmissione però non da solo ma insieme a, a tanti altri. Salutiamo anche tutti gli ex ciclisti che grazie a loro eh, si sta a vedere, grazie al loro impegno si sta vedendo delle, delle, dei ottimi risultati e a tutti i tecnici di ciclismo, anche a chi non è mai montato in bicicletta. insomma Io prima di passare alle nostre, ai nostri progetti del team cicliste vorrei aprire una parentesi un po' con rammarico per quello che riguarda l'ACPI, sindacato, il primo sindacato italiano sportivo. Un sindacato che ha una tradizione profonda, è stato fondato e ha visto la partecipazione di tutti i più grandi campioni, campionissimi del ciclismo e che purtroppo sta attraversando un periodo un po', a mio giudizio, di crisi, crisi di identità. Tanto che eh, in Olanda sono usciti due... Eh, non dico concorrenti, ma forse anche sì. De eh, Cicli Alliance si occupa del ciclismo eh, femminile e l'Union Rider che, sono, che si occupano degli uomini. E, ecco, a me piacerebbe, a me dispiace vedere che sindacati esteri stanno lottando e stanno facendo informazione. E stanno chiedendo l'ufficialità all'Unione Ciclistica Internazionale dove al momento il sindacato ufficiale è il CPA del presidente Gianni Bugno, Alessandra Cappellotto legato all'ACPI però il terreno è minato io seguo ho criticato molto a malincuore l'ACPI ho smesso di criticare perché non serve a niente. Ho cominciato ad apprezzare il lavoro che sta facendo dei cicli Alliance e ho anche consigliato a alcune cicliste, sia italiane che estere, a iscriversi. Perché secondo me è il sindacato che è l'astro nascente. Insomma, queste sono persone che si stanno applicando, stanno lottando per il ciclismo professionistico io vorrei che invece anche l'ACPI aprisse un attimino a tutto il ciclismo anche dilettantistico, sia maschile che femminile anche alle categorie, non solo professionisti non solo... e si aprisse non andando a lemosinare il favore dai a Roma, a Palazzo, tanto abbiamo visto che nel ciclismo non ci viene dato nulla, ma pretendere, incominciare a pretendere, incominciare a pretendere perché il ciclismo merita molto di più. Quindi io li invito, li sollecito a, a rimboccarsi le maniche e a, a darci da fare per tutto il ciclismo e anche per le società. Non, non sta a loro, però se si riesce a dare una migliore organizzazione, un supporto alle ragazze, anche le società e viceversa, qui anche eh, l'amico Cordiano Dagnoni dovrà escogitare qualche formula d'alta diciamo, classe per sostenere i club, i team di ciclismo italiani. Quindi a volte la mia critica è proprio per, eh, è proprio per eh, se non esclusivamente, perché vorrei vedere di più. Ecco, mi dispiace vedere che gli altri ci passano avanti e in Italia ci sono ragazze in difficoltà per continuare a correre e, e, e, e le ragazze e le, e le poche società che ci sono che possano garantire un'attività si vedono sfuggire le ragazze di mano che ovviamente sono costrette ad andare all'estero per svolgere un'attività di world tour perché come sappiamo ora in Italia non abbiamo, non abbiamo una squadra world tour femminile quindi abbiamo due belle continent a Valka e Bipin che ce ne sono altre che stanno venendo fuori però non è accettabile questa cosa secondo me quindi io chiuderei questa, questa parte dedicata ai ringraziamenti delle, del ciclismo femminile a livello agonistico e aprirei una finestra sulle il nostro team di ciclismo su cicliste.eu che è anche un team di ciclismo etico quindi abbiamo un, un team eh, di ragazze che eh, le vedete una parte di loro le vedete in questa immagine mi, mi tolgo io eh, abbiamo tante ragazze che vestono i nostri colori che vestono i... e portano in giro per le strade, per le piazze, nei loro allenamenti, con le loro foto, con i loro eh, video, i valori del nostro team. Ecco, noi ci siamo prefissati questa lotta di portare avanti, di sensibilizzare le persone grazie a queste ragazze e poi le vedremo una a una e vedremo anche cosa sono state in grado di fare io le ringrazio tutte anche quelle che non sono testimonia o che hanno smesso per, per motivi vari e che comunque hanno vestito i nostri colori hanno portato in giro i nostri valori e perché grazie a loro che, si può darvi, che, si, che abbiamo portato avanti questa nostra iniziativa va ringraziato il, uno sponsor unico, non solo perché noi abbiamo solo quello, ma perché per me è veramente unico e eh, si tratta dell'azienda dell Ostidio Mobili di Capriolo, in provincia di Brescia, della famiglia Cesari, questa è una è società per azioni, una grande azienda eh, che, che sta a, ha abbracciato lo sport femminile anche da, da sempre, e ha sempre portato avanti il, una bella squadra di calcio e calcio femminile a Brescia, l'ha portata in Champions League, l'ha portata a vincere campionati, l'ha portata insomma, a, a un punto che tutta l'Italia tifava per, per questa squadra e sulla maglia c'era il nome di Ostilio Movili. Giuseppe Cesari che è un, uno degli amministratori, fa parte della, della famiglia, ci, ha, ci accompagna in questi nostri progettini, e grazie a lui possiamo eh, acquistare le maglie, regalarle alle nostre testimonia e, e venderle a un prezzo veramente basso per chi si vuole aggregare senza impegni eh, al, nostro, al nostro progetto e allora qui quando si parla io prima parlerei farei, eh, vi faccio vedere quelle che sono velocemente le nostre maglie ecco siamo partiti dalla maglia classica se vedete eh, magenta, nero e bianca Cicliste.eu Ostilio Mobili con i, i valori, i multivalori, io la, la chiamo così, la classica: multivalori, eh, rispetto per il, per il ciclista, stop alla violenza sulle donne, alle discriminazioni, al razzismo e, soprattutto, no? E, e anche, no, al no, doping. Successivamente, io ho sponsorizzato i soliti valori con, la, con questa maglia, con questo completo, completa bianco. E, e da qui è nata insomma la, nostra, la nostra cavalcata che ha, che ha toccato le 100 donne in Italia, sparse prevalentemente sul territorio italiano e anche anche all'estero siamo presenti in Francia, in Spagna, in Svezia, e siamo presenti in Colombia, abbiamo fatto un'apparizione in Brasile, stiamo comunque ricevendo contatti e anche da altre, da altre nazioni europee, vedremo come poter soddisfare tutte. E quindi da queste maglie, ecco, si passa alla maglia del no doping, un no doping che parla chiaro, a ogni, ogni valore noi abbiamo dato un colore, al no doping abbiamo dato il colore ciclamino, il no doping è in cui noi chiediamo la eh, radiazione etico-sportiva per uno sport più pulito. Le ragazze vestono queste, queste maglie, si fanno le sue foto, fanno delle scalate. Qui vediamo la nostra Elisa, Elisa Santinon, che con questa foto è scattata in cima al passo del Gavia. Elisa, come tutte le altre, amano le grandi sfide, le grandi salite, facciano loro. E con questa foto qui ci sono le statistiche su Facebook che ha superato i 740.000 persone raggiunte e, e, questo, e poi lo vedremo anche più avanti ho stilato una, una piccola classifica dove, dove addirittura le foto, le ultime 5 foto che si è fatta Elisa su queste salite hanno superato il milione e 800 persone cioè un milione e 800 persone hanno visto le nostre maglie e anche la pubblicità al passo del gavia grazie a questa ragazza varesina lei che ama definirsi varesotta però e questo conta poco è una nostra fidata è entrata a pieno titolo nella nostra squadra come tutte come la maggior parte di tutte le altre ragazze ecco però qui sul sul no doping bisogna aprire una parentesi all'unico metto a parte me e della squadra eh, che antonio cortese è spontaneamente e volontariamente ha voluto far parte della, del nostro team, poi a lui si è aggiunto anche Francesco Bulleri, un bocconiano piovuto dal calcio femminile, un grande amico, un, un dottorissimo che entrerà in, in, a pieno titolo nel 2022, ma intanto ringraziamo Antonio Cortese perché Antonio ama le grandi sfide, le fa in solitaria le fa con una piccola truppe dietro con la maglia no doping ha dato vita al giro delle cinque province lombarde grande soddisfazione perché è partito dal castello sforzesco di Milano ha fatto Varese, Como, Lecco, Monza con una pausa a Villa Reale e per poi rientrare a Milano in Piazza del Duomo con la telecamera, insomma, e in queste, in queste grandi città, nelle piazze di queste grandi città si è fermata a, dire, a dare il suo messaggio al nordoping, non solo facendo vedere la maglia, ma anche a parole. Parlando dei nostri progetti, eh, ho conosciuto Antonio come una persona veramente piacevole, seria, professionale, che fa questa iniziativa con, con grande passione successivamente sempre grazie a lui e grazie ai suoi brevetti conquistati sul ghisallo ci ha portato anche a essere amici del ghisallo amici del ghisallo con un'altra maglia che poi vi farò vedere e è incominciato ad essere è, è chiamato anche in televisione ha fatto la sua bella apparizione a espansione tv intervistato dalla giornalista dolores longhi che saluto in amicizia è una una grande giornalista anche solo perché ha capito il messaggio che Antonio sta portando in giro per le strade e l'ha invitato e gli ha fatto spiegare tutti i suoi progetti, che con noi c'è questo, ma ce n'è anche altri. Insomma, lui gli galba a spedalare lungo le grandi salite che hanno fatto grande il nostro Pirata, il nostro... Eh, e quindi eh, a questa, a queste, a queste grandi, fa queste grandi imprese che merita tutto il nostro riconoscimento. passando all'altra maglia, è la maglia rosa, basta violenza sulle donne, bisogna vincere questo giro, questo giro in Italia, bisogna vincere questa maglia rosa, bisogna, bisogna sconfiggere la violenza, noi nel nostro piccolino cerchiamo di dare, eh, di sensibilizzare, in questo caso è sempre grazie alle ragazze che vestono questa questa maglia rosa ma la vesto anch'io e anche se qualcuno mi snobba ecco la maglia rosa vabbè eh, eh, l'importante è quello che c'è scritto sopra a me piace tanto con questa maglia noi chiediamo più prevenzione e protezione chiediamo che venga attivato visto che c'è già il braccialetto elettronico ai, ai, marfa, ai, ai violenti, quando le donne denunciano perché una persona violenta non si può più avvicinare alla sua vittima, perché purtroppo troppe volte vediamo poi come, come va a finire e questo non va bene, o comunque gli rovina la vita a prescindere perché... e chiediamo... E quindi su questo prevenzione, prevenzione da... Teniamo lontani questi violenti dalle loro vittime, dalle donne, da tutte le donne. Stoppiamo stupratori seriali perché purtroppo... Eh, non voglio entrare nella critica giudiziaria, ma eh, si sente poi... Si, si vede che queste persone, questi struppatori, eh, sono abituali, sono, sono seri, diventano seriali. Quindi, non è, purtroppo, purtroppo è così. Quindi, bisogna, bisognerebbe, bisognerebbe proteggere di più le, nostre, le donne italiane, le donne che abitano in Italia perché. Eh, di qualunque sia la loro eh, provenienza, lo stupratore ci può cascare una volta, è già troppa, però la seconda no, non è, non è ammissibile. Eh, quindi noi chiediamo per questo in maniera un po' troppo forte, però lo chiedo: la castrazione chimica come deterrente e non solo, o comunque la l'isolamento della persona e in, in molti casi anche il foglio di via della persona che si eh, che viola le, la libertà della donna e, e, e che non si può accettare che ritorni a piede libero con, eh, con troppa velocità con troppa fretta come, e poi si ripete nelle sue, anche perché diciamolo così la buona, no tanto sa che non gli fanno niente quindi, e quindi dà sfogo a queste sue malattie che andrebbero curate nei, nei modi giusti fino a che non si riconosce veramente che quella persona è eventualmente guarito e che non può più nocere alla alle altre persone quindi basta violenza sulle donne noi lo portiamo avanti e grazie sempre al nostro sponsor studio mobili e, e non siamo non andiamo in televisione, ma grazie a queste ragazze andiamo tutte lungo le strade, lungo lo, le portiamo questo messaggio nelle piazze e, lo, e, lo, e, e se vogliono vedere queste ragazze, e sono tante che le guardano, leggono anche i messaggi che portano sopra, quindi l'utile al direttevole. Ecco, ultima arrivata del 2021... È questa particolare maglia gialla, anche questa, qui ci sono più, abbiamo intanto ricevuto obiettivi da raggiungere, quindi è più un tour de France questo da vincere, ma è, lo slogan latino, questa locazione latina, Sol luce omnibus, che rappresenta il diritto alla vita, tutti hanno diritto alla vita, la dice già lunga in italia purtroppo la sicurezza statale dei ciclisti sembra non essere di interesse statale è brutto dire da questa maniera però è brutto anche leggere i 35 il, un morto ogni 35 ore è brutto anche conoscere ragazze o uomini o che vengono coinvolti in incidenti in maniera superficiale per disattenzioni per il telefonino perché è una persona ubriaco perché quindi si rovina la, la, la vita ai giovani e anche a quelli meno giovani io ora non sto a, a menzionare queste le, le vittime e le persone che hanno subito mutilazioni eh, handicap da, da, da incidenti non voglio neanche non, ho, non mi sono preparato un po un, un, un, un memorandum dove si va a rivedere fine hanno fatto questi assassini della strada basti pensare che ne cito uno solo insomma per, per fatto in bassa italia dove un, un, un, un automobilista ha ucciso otto ciclisti in un corpo solo e quest'anno nel 2021 ne ha fatto fuori un altro quindi questo ci siamo già spiegati quindi nessuno ha il diritto di togliere la vita a qualcun altro e su questo lo Stato, governo, dovrebbero prendere delle misure delle misure strette. Cos'è che noi chiediamo in maniera anche un po' drastica? Noi chiediamo, allora, intanto da maggio del 2022 sulle nuove macchine ci sarà l'obbligo dell'alcol test, dell'alcol block. Quindi chi è ha bevuto. La macchina non si mette in moto questo però non sarà sarà obbligatorio per l'Europa per le macchine nuove l'ha imposto l'Europa in Italia fino al 2024 non c'è blocchi al 2024 forse nel, anche le macchine vecchie dovranno mettere questo apparecchio ecco io qui non mi posso trattenere e invece eh, compra anche i famosi banchi a nutelle o, o le mascherine che non sono buone a niente perché non si possa neanche più usare con tutti quei milioni, milioni e milioni di tangenti, di scusate di provvisioni pagate eccetera, eccetera si poteva anche comprare l'alcol block e, farli, e gratuitamente farli impiantare in tutte le macchine però quello che io alcol droga lock eh quello che io su cui punto di più è il ciclin sensor, un apparecchio che ha inventato per prima la Volvo e che con tutti i sensori che, ha, eh, che avvolge l'auto è in grado di eh, avvisare dapprima l'automobilista che c'è un pedone o un ciclista. Se l'automobilista che sta chattando al telefonino eh, o sta fumando la sua sigaretta o sta facendo gli affari suoi va avanti la macchina si ferma e, e quel ciclista quel, quel pedone o un motociclista non viene colpito e sappiamo che tante di queste persone vengono proprio colpite nei momenti di disattenzione come la nostra amica ciclista emiliana eh, è minore quindi non si può dire il nome eh, che per fortuna sta bene però insomma se l'è vista veramente brutta quindi quando va bene te la vedi brutta ma le tante volte va anche male e tante ragazze giovani e ragazzi non ci sono più o, o sono o sono penalizzati per sempre questo non è giusto a questo nostro progetto hanno aderito con il patrocinio l'Associazione Familiari e Vittime della Strada, Basta Sangue sulle Strade, che è un'associazione che fa una grande promozione per sensibilizzare gli automobilisti, le salutiamo e ringraziamo, e è stato coinvolto, io rispetto il ciclista iniziativa dei, dei famosi cartelli ideati da Marco Cavorzo che ha trovato in Maurizio Fondest e Paola Gianotti eh, due, eh, non dico gregari, però hanno formato un terzetto che per fortuna di tutti i ciclisti Sta, uh, sta prendendo piede eh, in, per iniziativa in tutto, su tutto il territorio, tanto che questi cartelli vengono eh, piazzati, anche noi di cicliste, grazie alla nostra Barbara Rilitti, poi ne parleremo, e abbiamo piazzato un cartello a Castiglione della Pescaia, sempre cartelli di io rispetto ciclista, quindi noi... Ringraziamo, io ringrazio Marco Cavorza a nome di tutto di il nostro team per averci patrocinato per averci fatto mettere il suo logo sulla maglia perché si porta in giro più messaggi importanti ho lasciato per ultimo ma la silhouette di Giovanni si vede con quel ciuffo ritto che purtroppo non c'è più e giustizia per Giovanni Iannelli, sicurezza per tutti. Il papà Carlo, perché secondo me è il papà di tutti noi, e sta facendo una lotta contro i mulini a vento, però non si arrende. Fa bene, io, ne, io e chi come me gli sta dando... A livello morale gli stiamo dando il nostro supporto perché crediamo che la morte di Giovanni meriti un processo. Il processo non restituisce in vita Giovanni, però rende giustizia a tutte quelle persone che hanno mentito, a tutte quelle persone che non si sono scusate per aver, non aver ottemperato alle norme, a tutte quelle persone che hanno detto a quella persona e a chi l'ha scritto poi l'ha riportato sul giornale, tanto il papà ha altri figli, tanto la fidanzata troverà un altro fidanzato e questo non si può leggere, non si può sentire, cioè ci vuole giustizia per quella giudice che è scesa e dalla parte opposta dove Giovanni è caduto ha garantito che il ragazzo ha fatto una traiettoria eh, spericolata quando invece si vede che c'è stata una sbandata che l'ha involontariamente eh, guardi bene, eh, nelle volate eh, succedono purtroppo queste cose l'ha scalaventato poi addosso a una colonna incostodita e lì, lì c'è rimasto. Quindi tutte queste persone magari potevano scusarsi, potevano andare al funerale, potevano portare un fiore sulla tomba, potevano partecipare in qualche maniera, e tutto... non è che sarebbe finito lì, perché lì c'è finita solo la vita di un ragazzo di 22 anni, ma per la famiglia io sono andato a conoscere per consegnargli la maglia alla sorella Vittoria, la ragazza provata, e... e non dico altro, insomma ecco, e... E questo... Questo... Questo... questo comportamento passivo, questa questo sistema di, di, di, di ignorare un fatto con la speranza che tanto prima o poi non se ne parlerà più, ve lo dovete scordare perché almeno io finché ci sono gli darò il mio massimo apporto. Questa maglia è stata realizzata a fine estate 2021, non abbiamo avuto tempo di, di poterla indossare, Antonio Cortese, con tutte le ragazze, stiamo preparando una grande manifestazione per il 2022, non ci arrendiamo, chiediamo giustizia per Giovanni, quindi mettetevi l'anima in pace, che è colpevole è colpevole, chi non lo è non lo è, disputiamo questo processo perché questo processo sa da fare, non c'è verso, non, non si può... Io ho contattato giornalisti, personalmente, trasmissioni, neanche una risposta, un, colleghi, non colleghi. C'è un'omertà paurosa. Bisogna fare questo processo perché è giusto vedere e capire chi, se per colpa di qualche responsabile oppure no un ragazzo di 22 anni poteva essere salvato con una, pre, con, una, con, una, con una pressa di fieno, di, di paglia, con, con, con una transenna in più, poteva essere sempre qui fra noi. Quindi giustizia per Giovanni, sicurezza per tutti, non solo a parole, non solo a propagande, ma ci vogliono i fatti. E, e la giustizia per, dovrebbe permettere eh, di, di essere perseguita, da qualsiasi cittadino e non, si, e, e non si capisce certo che si capisce perché però facciamo, bisogna fare questo processo perché non si può lasciare eh, Carlo Iannelli io abbraccio nella sua missione di tenere alta l'attenzione per chiedere giustizia per il figlio passiamo al colore blu azzurro azzurro della nostra nazionale completino azzurro full azzurro nazionale creato per creato per gli ex ciclisti per la nostra associazione ex ciclisti e vediamo tanto se qui tutto funziona ma sta diciamo andando meglio del previsto Per gli ex ciclisti la nostra associazione che abbiamo fatto, e abbiamo fondato e che non sta avendo il, il successo che è sperato è un peccato perché è stata fondata con l'idea di, di raggruppare tutti gli ex ciclisti tutti i, gli altri gruppi social tutte le altre iniziative dedicate a ciclisti, agli ex ciclisti per, per cercare di per raccogliere fondi da devolvere interamente alla realizzazione di gare ciclistiche giovanili. Io credo, noi crediamo che eh, la promozione si faccia anche aumentando il numero delle gare, soprattutto a livello giovanile, perché se queste gare si portano... Nei, nelle città, nelle grandi città nei, nelle grandi città toscane anche d'Italia ne, in tutte le regioni e si fanno queste esibizioni queste, perché poi le gare è spettacolo il ciclismo è spettacolo puro cioè, e si portano tanti giovani a seguire a intraprendere la strada eh, del ciclismo che è una bella strada perché toglie dalla strada e, e dà ai giovani un'umiltà e, e una maturità particolare, quindi mi piacerebbe, ma non demordo, sono un pochino eh, desolato ma non demordo dal, nostro, dal, nostro, dal fine della nostra associazione che non vuole eh, Nessun'altra, cioè, questa è stata fatta solamente per, per un discorso promo, del ciclismo promozionale. Quindi, anzi, le, le altre associazioni entrando qui dentro potrebbero proprio autofinanziarci, insomma, però, anche su questo ci faremo una vera trasmissione. Io qui, per ora volevo dire che la nostra associazione Promo Italia composta dai soci e, e quindi io parlo io ma non, ovviamente essendo un'associazione non sono da solo e ha dato vita a tutti questi progetti che sono gestiti dall'associazione Promitalia promitalia.org è il sito e grazie a questa associazione, grazie agli, a tanti ex ciclisti professionisti ho avuto modo di aprire la mia scuola di ciclismo che è a Fuscecchio eh, purtroppo tra la pandemia e il tempo la sto rimandando a, al prossimo anno però grazie a questa iniziativa ho, ho potuto fare, sto facendo anche questa eh, esperienza ho organizzato anche il mio primo corso per istruttori per formare istruttori di ciclismo con l'ASI non con il... Con la fede del ciclismo e questa è la maglia che è andata come vedete è, è, è stata accettata al museo del visallo è stata accettata al museo del visallo quindi noi all'interno del museo siamo amici del visallo e quindi siamo, acc siamo accreditati all'interno del museo e poi c'è da ringraziare due grandi amici eh, Nedo Pinori ex avversario, amico eh, eh, da sempre e Saner Agil un fuoriclasse diciamo della, del ciclismo perché un uomo con grande passione grande cultura ha degli ideali veramente eh, originali e grazie a, a loro due che sono stato coinvolto nel gruppo Facebook ex ciclisti 70, 80, 90, cioè tutti gli anni quindi ex ciclisti italiani in pratica e non solo e stiamo facendo con questo gruppo, grazie soprattutto a sane una informazione e anche grazie a tutti di 14.500 persone che sono entrate dentro e che aumentano di giorno in giorno e che con i loro contenuti accrescono l'informazione del gruppo. Sempre rimanendo sulle maglie, Dulcis in fundus, ma non per... L'idea sempre partorita con gli ex ciclisti professionisti è quella di rispolverare le maglie... De, le, le, le vecchie maglie delle rappresentative di quando, quando eravamo giovani quindi io ho realizzato la maglia della Toscana la maglia delle Miglia Romagna ho fatto la maglia della Campania ho fatto la maglia del Veneto sono tutte lì l'idea era quella di un'idea ambiziosa era quella di organizzare una cicloturistica non una gara una simulazione di una gara visto le condizioni in cui versiamo tutti più o meno e partecipare ognuno sotto colori della propria regione e quindi magari simulare anche qualche, qualche grande gara qualche Milano-Busseto, qualche Monte Carlo-Lassio o, o la famosa Corsa a Martino Talmente tante le gare in Italia che purtroppo sono un po' diminuite, però che stanno andando avanti negli anni e che sarebbe un bel, credo una bella iniziativa anche di risalto mediatico, quella di ritrovarsi sotto i nostri colori e dare vita a una giornata indimenticabile quindi Per ritornare a, alle nostre guerriere, come le chiamo io, eh, abbiamo una ventina-30 testimonial più o meno presenti settimanalmente. Come ho detto prima, eh, come ho accennato in precedenza, eh, sono eccole qua la lista diciamo che quest'anno è uscita alla grande in fuga tutte le settimane in fuga la nostra lisa santino questa ragazza che ho scoperto eh, a inizio stagione girando su, su su instagram dove sono tutte e che ha portato questo oltre un milione 800 mila persone hanno visto le sue ultime 5 o foto ma le altre non sono da meno non sono da meno c'è la nostra svizzerina Sveva Guidari che è la ragazza che fa le gare è arrivata terza una crono scalata insomma è una tenace che nel prossimo anno ne vedremo delle belle quindi anche agonista che ha sfiorato le 300.000 persone con la foto e tutte ragazze che amano sfidare le grandi montagne le gare c'è stata la nostra barbara dellitti la responsabile del grossetto point cicliste.eu con 145.000 persone la genovese la mamma volante tiziana perini con 125.000 la, la, la, la, la quasi avvocatessa Lucchese Valentina Pierotti con 118.000 Con la sua foto, fece anche e coinvolse una risposta anche a Re Leone e Mario Cipollini che salutiamo. La Francesca Meazzo, che, nonostante l'università e i suoi studi, università e lavoro in contemporanea e sfiora sempre 100.000 persone ogni volta che manda una foto ma o che esce in bici nei momenti proprio eh, di, di, di, di, eh, di libertà che sono veramente pochi però senza mai dirgli niente lei arriva precisa e poi Giulia Fontanelli la nostra decatleta giovane, che è molto brava anche a presentare, che purtroppo non ho qui con me stasera per svariati motivi, ma è una di noi. Siamo presenti su tutte le regioni, E, e, e, e con la Felice Angeletti in Abruzzo, Montesilvano, Pescara, quando si parla di questi posti si parla di ciclismo. Poi l'Emiliana Alessia Bonfatti, ex ciclista, ne... Correva insieme alla Paternoste, se non ricordo male, nella vecchia Fontana. E la nostra First Girl, che poi sta sparendo un attimino, perché è un po', è un po la nostra Chiara Ferragni, un po molto meglio secondo me, però molto più attrice Francesca Daniel, ancora giovanissima, lombarda, di Favia e che mi sfugge però di mano ogni volta, eh, Isabella Dallanora, Friulana di Pordenone, grande atleta che è uscita fuori dal Covid e l'ho vista in condizioni disastrose, sembrava uscita da un campo di concentramento e che ha avuto il, la forza e il coraggio aiutata dal marito, dalla famiglia, dal compagno insomma, e, e, e, da non riuscire a camminare, a rimontare in bicicletta e andare alle gare, però adesso vedo che è impegnata a fare il birurino. Una ragazza allergica dalle mille, dalle da, da infinite risorse. Ci sono le straniere, Eva Venkute, svedese, c'è la francesina Diane Vilarem, che ama lei innamorata del Mont Ventoux, e... ci sono le spagnole, e... Nieves e Lorena, e... e poi ci sono tutte le altre ragazze italiane, già la Gambino, la siciliana, che l'ho conosciuta, che aveva 14 anni, ora è diventata donna, quindi ha anche tanti altri impegni, ma è sempre presente la milanese doc Silvia Severi che proprio ieri mi ha mandato la foto con la maglia a maniche lunghe in vita e il brusottino invernale perché gli era preso il caldo in salita e, e, e quindi qui Marta Anghileri, un'altra lombarda di Lecco Benedetta Lini che è un po' a boxe e Umbra a boxe ma la teniamo lì perché può fare molto può fare molto bene un saluto a Francesca Cacauz, che l'ex ciclista, una grande speranza, poi è impegnata fra il lavoro e l'attività di massaggiatrice nel ciclismo, quindi ha pochissimo tempo. Valeria Andriulo, dalla Puglia. Sono tante queste ragazze, non vorrei essermi dimenticato qualcuna, però sono veramente delle grandi perché lo fanno tutte con... Eh, come d'altronde anch'io, con, eh, con la passione e con la voglia. Una... Ci tengo anche a dare anche qualche altro numero, perché eh, a, volte, a volte li do, <ride> quindi li voglio dare anche stasera. Per quello che riguarda i video, nella nostra classifica, eh, nella nostra scimacoppi, c'è il famoso video dedicato alle campionesse del mondo su pista junior del 2018. Ecco, grazie a questo video, eh, che è il top per noi, abbiamo raggiunto proprio oggi 14.748.000 minuti di visualizzazioni. 14 milioni e 700 minuti, è stato biorializzato questo video, e ci sono stati 16 milioni e 470 mila impressioni, 10 milioni e 573 mila persone raggiunte, 75 mila interazioni, 58 mila reazioni e 13 mila 480 condivisioni. Al secondo posto, e questo diciamo è stato un campionissimo, è stato meglio dell'airone ora meglio no, però per noi c'è il video di Camilla Alessio alla fine della cromo mondiale quando eh, fece la sua esternazione, confidenza in, Eurovi in Mondovisione, eh, che si sentiva troppo pressata insomma ecco questo suo questo video che io ritagliai subito ha stato visto per 55.000 minuti 156.000 impresso 102.000 persone raggiunte e poi di seguito ci sono tutto tutto il resto dei video che ci permettano ci soddisfano ecco per grazie perché riusciamo a farli vedere a più gente possibile Quindi eh, siamo arrivati quasi in fondo. Allora, cosa mi ha permesso? Volevo anche lanciare questa... Visto che siamo... finora ad ora abbiamo parlato dei progetti raggiunti fin nel 2021, con la creazione di queste maglie, eccetera. E non ho parlato della maglia nera creata da Barbara Reditti, dedicata alla violenza con basta la violenza sulle donne perché eh, abbiamo anche dato questa opportunità alle ragazze di crearsi le maglie al loro gusto e piacimento ecco Barbara Reditti è la nostra grande colonna perché anche se corre per un altro team eh, e giustamente della sua zona quindi, e quindi rimane fedele a quello però trova sempre il modo in tutte le gare di vestire di fare le foto con i nostri completini è veramente una donna eccezionale e, e basta perché insomma ci sarebbe da dire tante cose e lei ha creato questo completo nero firmato Barbara Levitti. Anche la nostra Elisa Santinon ha creato e filmato un completo viola, questo farà la felicità di tutti i fiorentini, che e questi due completi saranno lanciati a pieno titolo nel 2022. Quindi ci saranno anche altre maglie etiche, però sono stati, ecco, per chiudere il 2021 eh, ci tenevo a, a ringraziare. Da Barbara De Vitti e Visa Santinò per aver ideato due, questi due nuovi complessi. Sempre chiudendo il 2021 vengo a fare una, una, una dichiarazione diciamo un'affermazione. Ecco, oh, io chi mi conosce nel calcio femminile sono sempre stato contrario ai procuratori. E, e tuttora nel calcio femminile sono contrario ai procuratori. Nel ciclismo il discorso è un pochino diverso, però non è un'attività che, che, che mi ha appassionato più di tanto. Ecco. Io ho avuto il piacere da sempre di conoscere eh, la famiglia Mori, quando si parla di Mori, qui a ponte qui in Toscana. E trovo anche, mh, si parla di una famiglia che è stato pane ciclismo tuttora e Primo Mori, ex gregario di, di Felice Gimondi Vincitore della famosa ga, gara Gappe Una persona appassionatissimo, Sempre molto eh, contenuto tranquillo, sempre pronta a dare un buon consiglio, io l'ho avuto come allenatore, adesso credo che sia a cavallo dell'ottantina, però scalpita sempre alle gare e credo che l'anno prossimo lo rivedremo alla Miraglia. Insieme alla moglie Mariella hanno dato vita a due figli, ciclisti tutti e due, Massimiliano Mori, quello più grande, e Emanuele Mori, quello più giovane. Emanuele Mori fino a due anni fa è stato un ottimo professionista e quest'anno, l'anno scorso anno, è direttore sportivo alla UAE con ottimi risultati se ne dice un gran bene, anche lui è una persona che hanno, le hanno preso entrambi le caratteristiche dei genitori e dei nonni e quindi per chi li conosce non dico niente di nuovo Massimiliano Mori, ottimo anche lui la sua carriera nei professionisti, magari come risultati ha raccolto un po' meno di quello che si pensava. però eh, una volta c'è stata l'attività con una grande esperienza, quindi una famiglia di ciclisti apprezzati e conosciuti in tutto il mondo, da, da quando esiste il ciclismo. E Sono stato io Nonostante il mio scetticismo nei procuratori, diversi mesi fa, a una scena a dire a Massimiliano: buttati anche nel ciclismo femminile, buttati nel ciclismo femminile. Lui è con il suo socio, per motivi, io, insomma, perché il socio fa anche calcio professionistico, quindi erano un pochino titubanti. Alla fine si sono, si sono decisi. Massimiliano mi ha contattato e cosa ne pensi di questa ciclista, cosa ne pensi di quell'altra, io perché non... E quindi mi sono... Ho deciso di entrare in collaborazione per quello che riguarda eh, il Stan Scout, la persona che segue il ciclismo minore, che segue tutto il ciclismo femminile però mentre a livelli elite la maggior parte delle ragazze hanno già il loro procuratore, i risultati si vedono, perché poi in questo caso eh, si vedono, e io preferisco occuparmi più dei, delle giovani perché ho modo di, di averle conosciute, di conoscerle e quindi farò questo, avrò questa mansione di fare i nomi delle cicliste che secondo me sono eh, le, le promettenti, le più promettenti in ottica futura, quindi perché ho, ho accettato questa cosa? Perché so benissimo che eh, consigliare a una ragazza di eh, iniziare una, una collaborazione con Massimiliano Mori significa mettersi, avere una persona competente, seria e professionale al 100% che non, non fa il lavoro per la speculazione della provisione ma perché ha passione e perché e ama seguire i suoi ciclisti io Massimiliano lo trovo in Toscana le gare maschili segue tutte le gare vede, li guarda e questo avrà intenzione di farlo anche con le cicliste magari anche insieme a me, spero eh, perché quindi è una persona che, eh, secondo me è affidabilissima ecco che esco allo scoperto perché mi sembra una cosa giusta io eh, non, non sono un procuratore non ho i titoli del procuratore però posso benissimo eh, consigliare ecco a, a massimiliano quelle che secondo me sono dei cicliste che possano avere delle prospettive eh, quando cresceranno e quando saranno pronte per, eh, eh, per avere l'apporto e l'appoggio anche di un procuratore affermato come Massimiliano Mori. Detto questo, quindi vedremo anche eh, in questo caso se riuscirò a fare qualcosa di buono. E adesso passo per finire questa lunga chiacchierata alla ventana. Per finire con quelli che sono i nostri progetti per il 2022 perché eh, se Dio vorrà l'anno prossimo di questi tempi eh, tireremo le somme e vedremo se eh, le, le, gli obiettivi che mi sono che ci siamo prefissati saranno raggiunti eh, oppure no sono obiettivi ambiziosi Chi mi conosce sa che io mi piace camminare sulla terra solida, soprattutto a quest'età, e, e quindi ci tengo innanzitutto a dire che eh, anche per una richiesta Ritorneremo a fare l'affiliazione alla Federazione Ciclistica Italiana perché noi abbiamo questo grande rapporto con l'Asi Nazionale, che è un ente di promozione sportiva, come ce ne sono tanti altri che fanno questo, questo lavoro di promozione. E perché eh, per ritornare un po' alle origini, noi Cicliste.eu è nata come team per dare una possibilità in più alle cicliste senza squadra di fare attività quindi se anche per una sola ciclista che mi chiederà di tesserarla eh, alla federazione noi rifaremo questa, abbiamo deliberato per, di rifare l'affiliazione di risporverare la riaffiliazione alla federazione e supportare una o più ragazze che avranno voglia di di continuare a mettersi in gioco con, eh, con nella prossima stagione e che purtroppo magari hanno avuto dei problemi eh, per mancanza di risultati, eccetera. Hanno a disposizione... Eh, noi abbiamo eh, una grande DS che è Leonilda eh, che è una DS di terzo livello, ha avuto una grande... Che ha già avuto una bella esperienza con Giuseppe Lanzoni nel ciclismo elite e leonilda Petrone e, e, e lei, insomma, diciamo è, la no, è il nostro tecnico, ma ci sono anche altri ex ciclisti professionisti che sono pronti a dare il a mettere la nostra esperienza a disposizione delle giovani. Quindi, questo è, diciamo, il primo annuncio. Il secondo è quello di, eh, questo è anche proprio per, per finire, di ringraziare tutte le nostre ragazze. Nel 2022, come minimo, puntiamo a organizzare una cicloturistica per eh, coinvolgere, quindi convocare tutte le nostre cicliste.eu. Ancora è da decidere il luogo per dare vita a una cicloturistica, per promuovere il territorio e indossando una, una o più maglie con i nostri valori quindi quello lo decideremo poi tutte insieme eh, con le nostre ragazze e, e tanto che ci penso adesso ci sono le possibilità di realizzare questa, questa bella ciclo turistica insieme e riunire tutte le ragazze ho avuto anche una bella interessante proposta da un dalla Croazia per organizzare per portare le nostre ragazze tutte le nostre ragazze al giro della Croazia che sarà da rispolverare e anche qui ci stiamo già lavorando però su questo non essendo solo di mia competenza metto, diciamo, lo mettiamo in forza ecco la cicloturistica è un, un obiettivo da raggiungere se non lo raggiungeremo sono pronto a scontare la la, la punizione che mi verrà inflitta e c'è un progettone però su questo non posso dire niente però che riguarda proprio il, il team di ciclismo femminile agonistico iscritto alla federazione, quindi su questo rimandiamo alla fine di gennaio, è un bel progetto e comunque oltre a nuovi valori sociali ci saranno queste iniziative a cui parteciperà anche spero il nostro Antonio Cortese che comunque lui continuerà anche con le sue imprese personali, ma la grande novità saranno queste cicloturistiche, come minimo una. Le nostre ragazze, queste ancora non lo sanno, esordiranno sulla famosa piattaforma NTF, Non fungibile Token, è una novità per chi segue il virtuale, è una grande novità, quindi anche su questo eh, stiamo preparando eh, delle foto, eh, usciranno anche le, eh, le sagome stampate a altezza naturale di tutte le nostre cicliste, a, a mano a mano che andranno a farci le foto presso i, i fotografi in studio quindi altezza naturale vedremo la nostra Elisa Santino con suoi 1,74-75 se erro, tutte le altre Valentina Carta e, e la nostra Vicentina titolare di una, bella, di una pizzeria che, che, che vi invito a, a visitare per assaggiare le sue delizie le stamperemo a, su cartone le sagome eh, per inviarle a dei punti e promuovere le nostre attività, i nostri sponsor, il nostro sponsor, i nostri valori e anche questo è un progettino che ci tengo. Ecco però, in particolarmente. In modo particolare ci tengo a, a questa famosa cicloturistica, anche la regione Marche ci ha invitato a fare una cicloturistica con la maglia rosa. No, basta violenza sulle donne. Però questa sarà organizzata proprio da noi. Quindi a questo punto, dopo un'ora e mezzo, non ce la faccio più. Io vi ringrazio di essere per le persone che sono state qui con me, per quelle che sono intervenute. Si, chi, si sta per chiudere il 2021. Non diciamo niente, e aspettiamo il 2022 con ottimismo e con la solita voglia di, di dare il massimo. Una buonanotte a tutti.